Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di neuromarketing e psicologia applicati alla comunicazione dei brand online e lo facciamo con Noemi Maggini che ci dà diversi spunti da applicare subito ai nostri progetti digitali. Ciao Noemi e benvenuta. Ciao a te Andrea, grazie. Allora, Noemi è UX designer e data analyst in 1000 agency, dove collabora con importanti brand come Despar, Enel, Google, solo per citarne alcuni ma prima ancora è neuropsicologa, con alle spalle un percorso in neuroscienze e psicologia clinica. E allora Noemi, di solito in queste interviste ho parlato con figure che hanno laboratori con strumentazione di analisi o con quei team che sono più dedicati al solo studio dei comportamenti degli utenti o dei consumatori. Tu lavori in un'agenzia molto strutturata, con diverse sedi in Italia e all'estero, ma che ha un approccio più classico e più ampio ai servizi okay. dedicati alle aziende che si affidano a voi. Ecco, come si integrano le neuroscienze e la psicologia del marketing in quelle che sono le attività tipiche di un'agenzia di comunicazione? Sì, infatti questo che dici è verissimo. Io lavoro in Emilia ormai da quasi due anni e Emilia è una realtà che si occupa di design, di comunicazione, la fonde anche con le tecnologie, ma come hai detto tu per l'appunto, ha una, diciamo un approccio un po' eh, rispetto a quello che era la comunicazione anche di un altro tipo, di un, eh, di un altro periodo, se vogliamo dire, no? E eh, questo approccio alla comunicazione è anche molto basato sull'elaborazione elaboraz della creatività. Ecco, è molto interessante vedere ad esempio il, il mio ruolo, la mia figura, all'interno dell'agenzia proprio perché eh, diciamo che diventa una sorta di bandiera di quello che poi definiamo un po' di più l'approccio data driven che come sai lavorando soprattutto con sull'online quindi con website e applicazioni diciamo diventa un po' eh, diventa fondamentale ecco è veramente cruciale questo ruolo perché l'applicazione del il mio background e di quella che poi è diventata, sono diventate le mie competenze all'interno eh, dell'agenzia, ma proprio nel percorso della mia carriera, quindi la user research, l'analisi, è cruciale perché ovviamente eh, non, non, non produciamo niente che non passi attraverso questo tipo di, eh, di approccio. Quindi qualunque tipo di interfaccia che noi produciamo, qualunque tipo di poi, prototipo che esponiamo al cliente, il tipo di eh, mindset in cui chiudiamo, chiudiamo il tutto è prima di tutto un, un approccio assolutamente analitico, poi facciamo anche user research e tantissima parte di usability test appunto, quindi una fase anche preparatoria e, eh, e poi diciamo che io condisco con un po' di... Ehm, eh, persuasive design o comunque comunicazione un pochino più eh, legata appunto anche alla psicologia sociale, ai bias cognitivi che eh, riescono in qualche modo anche a cambiare ehm, quelle che sono le interfacce. Spesso quando noi parliamo poi di costruzione parliamo anche di eh, building blocks, no? quindi effettivamente sono dei dei propri moduli, delle sezioni che vengono costruite e personalizzate in base a quelli che sono gli output che noi riceviamo dalle ricerche dalle analisi preventive. Quindi questo credo che sia estremamente affascinante, insomma, anche perché in qualche modo riesce a generare sempre gli insight diversi e eh, a aprire anche tantissimi mondi, anche appunto con i nostri clienti. Interessante, ma quindi fino a che punto chi si occupa come te per lavoro di interpretare i comportamenti delle persone online e quindi anche dei bisogni può arrivare ad avere informazioni precise sul, sulle persone, sul target e, e che strumenti utilizzi per fare questo? Beh, allora, diciamo che ci sono tanti modi per, per poterli fare. Eh, diciamo che inizialmente quello che si fa e quello che io faccio è eh, mi sono creata ormai da un po' di tempo un database di eh, persone a cui ho varie volte, insomma, ho eh, attinto, eh, secondo, diciamo, appunto, delle survey fatte precedentemente. Quindi, questo diciamo, anche è anche il frutto un po di, di, di anni di lavoro e di eh, usability test. No? Quindi sicuramente questo ci gioca a nostro pro perché eh, mh, queste persone sono state in qualche modo campionate, se vogliamo, in base a delle risposte che mi hanno dato delle survey. Quindi le survey che magari si possono produrre sono ovviamente customizzate per il tipo di utilizzo, quindi se lavoro con una utility eh, ci saranno ovviamente un tipo di domande più specifiche perché eh, si va a indagare alcuni aspetti appunto legati al, al mondo del brand, mentre invece cambieranno appunto se si cambia anche il perimetro. E diciamo che questo sicuramente è un primo tipo di mh, approccio che, che si fa. È molto interessante perché eh, io ancora credo molto nelle interviste vis-à-vis, -vis, quindi sono... Una di quelle ancora molto appassionate, anche perché so diciamo un po' tutta la, la parte di, eh, di discorsi che ci sono rispetto poi effettivamente al setting o alla desiderabilità sociale. Però devo dire che nella mia non lunghissima esperienza ho ravvisato che eh, le persone effettivamente quando sono poste di fronte a me si sentono molto libere di darmi una serie di feedback incredibili su quello che facciamo insieme, anche molto di più di quello che io spesso chiedo, quindi eh, questo è molto interessante. Ovviamente eh, questa è una parte più qualitativa, c'è tutta una parte più quantitativa che si può fare sull'analisi del target, e eh, spesso si fa, e um, un ultimo lavoro che ho fatto molto interessante, abbiamo usato delle strumentazioni anche specifiche e abbiamo individuato, ad esempio, questo era un lavoro appunto fatto eh, per prospect, quindi non è che potevamo, eh, poi soprattutto durante questo lockdown non potevamo fare interviste, era tutto una, un altro tipo di lavoro, che comunque ha retto ed è stato molto solido sull'individuazione in questa proposta di appunto delle bias, eh, buyer personas scusami, e eh, fatte proprio sulla base di caratteristiche sociodemografiche, tutto quello che sono appunto i bisogni legati a queste caratteristiche, ma soprattutto eh, il fatto che questi bisogni potessero portare dei trigger specifici. Ecco, questo ci ha permesso di eh, differenziare moltissimo il, il target che avevamo come riferimento proprio per strutturare una strategia di personalizzazione all'interno di questa campagna che fosse una personalizzazione proprio di web personalization, quindi che l'utente X, Young, eh, potesse effettivamente vedere un copy diverso da un altro tipo di utente, magari che si eh, collocava, diciamo, in uno spettro un po' più maturo, comunque con altri tipi di need primari alla base ma Togliami una curiosità, fino a quanto uh, la, la preparazione che tu hai proprio a livello accade accademico uh, ti aiuta a interpretare le risposte? Ok, e, uh -huh. in intendo, cioè, eh, quanto si, si esaurisce nella risposta così com'è e quanto c'è di tuo nell'interpretazione di quello che ti viene detto? Tu mi pare che ti tristi sì. vis-à-vis, per quello intendo. Sì. Beh, diciamo che ci, sappiamo che ci sono tantissimi bias del, mm. del ricercatore che possono, possono appunto giocare. Io mh, di accademico mi porto un po' questa conoscenza qua e quindi cerco appunto di liberarmene con la consapevolezza di, di questa cosa, no? Ovviamente non sono l'unica a, a valutare, quindi uh, c'è anche una sorta di di meeting che si fa, no? di riunione poi tra diversi interlocutori e quindi questo sicuramente rende anche un po' più oggettiva il tipo di, di valutazione. Quando si può avere um, sotto mano magari degli, um, dei test con gli utenti fatti su un numero molto alto, a quel punto si arriva a un livello quasi di uh, inferenza che può essere statisticamente significativa e quindi a quel punto siamo abbastanza più tranquilli sappiamo che con più di sette utenti più o meno si risolvono eh, una percentuale molto alta di problematiche comunque si riscontrano però noi eh, tendenzialmente cerchiamo sempre di bilanciare analisi qualitativa con quantitativa. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente un altro lavoro interessante eh, recente che abbiamo fatto, abbiamo proposto questo trend eh, in cui appunto nel disegno delle interfacce mh, di una serie di servizi abbiamo proprio prima fatto una, un redirecting test, quindi tutte le persone che entravano all'interno del, del sito venivano sparate in modo automatico e eh, trasparente, cioè nel senso che l'utente non si rendeva conto di essere stato indirizzato da una parte o dall'altra, nelle due nostre varianti di, queste, di questa interfaccia. Quindi la variante A e la variante B. redirect in Test, appunto, è emessa con un tempo, diciamo, di analisi di un mesetto, una versione più performante, che quindi raccoglieva più le generation, le persone erano più ingaggiate in pagina, una, diciamo anche minore, una minore percentuale della bounce rate, questo appunto facendo uno specchietto sui tool come Optimize, che tra l'altro sono free e in dotazione con certo. uh, Analytics, e, e quindi abbiamo diciamo, avuto un vincitore. Uh, abbiamo selezionato quindi questa interfaccia che si è dimostrata più performante e a quel punto lì dentro siamo andati a fare degli a testing quindi o meglio questo sarà quello che faremo da ora in avanti ed è il mio piano ora in avanti è prendere questa interfaccia vincitrice e iniziare a modificare in modo sapiente, e chirurgico, alcune cose proprio per andare a studiarci più degli abitesti magari su dei singoli elementi, su delle singole CTA, su dei singoli moduli. Quindi anche questo è stato molto interessante perché appunto potendo avere uh, dietro un numero statistico di visite si creano anche degli esperimenti più validi e, e tu lo stesso ti dice: benissimo, ha vinto questa. <ride> Quindi insomma, uh, sì sì. Senti, la comunicazione online ha, ha dei limiti, nel senso uh, quando, quando si parla comunque di, di stimolare dei sensi, no? alla fine quando l'utente è stimolato da, solo dal senso della vista, poi sostanzialmente, in, in rari casi anche l'udito probabilmente. Però nella maggior parte dei casi i siti non hanno suoni e quindi quello che tu fai è andare a cercare di comunicare un'esperienza un qualcosa con i limiti di quelle che sono immagini e testi. Mi, mi chiedo, nella tua esperienza, secondo te che ruolo occupano le immagini nel processo di comunicazione di un servizio e un prodotto e quanto è determinante il testo? Ok, questa è una domanda molto affascinante perché secondo me c'è proprio la base un po' di, di tutto, no? Allora, ehm, devo dire che eh, nella mia esperienza eh, ho, ho, visto, eh, ho, ho notato dei momenti diversi, anche storici, no? se possiamo dire così. Eh, più o meno, direi due anni fa, o anche di più ora, insomma dipende un po' quando uno poi segna questo inizio, eh, c'è stato... <coughs> il boom, il super hype dello storytelling, diciamo che tutta la comunicazione è diventata storytelling, sembrava che se tu non avessi una storia convincente da raccontare praticamente non, ha, non potessi più fare comunicazione online, offline, questo è assolutamente vero e ancora io oggi lo credo tantissimo, nel senso che costruire uno storytelling efficace e appunto che faccia leva su uh, quelli che sono dei trigger di un certo tipo che noi sappiamo appunto dalla, dalla neuroscienze o comunque dalla psicologia sociale è fondamentale ancora ri, ritengo estremamente fondamentale invece l'utilizzo dell'immagine cioè l'immagine è ancora oggi uno dei potenti mezzi di attrazione questo perché noi siamo degli esseri umani che hanno sviluppato principalmente a livello evolutivo la vista, quindi anche per un discorso quasi di um, prosecuzione, comunque sopravvivenza, la vista è diventata cruciale nella nostra storia proprio biologica, genetica, e quindi la vista ancora oggi ha un effetto potentissimo. Mi vengono in mente tante campagne di comunicazione in cui c'è cioè, il visual è completamente discordante dal copy, e quindi quello cioè, che... Eh, sarebbe qualcosa di estremamente surreale nel mondo della comunicazione tradizionale come la intendiamo noi in cui il visual deve essere il, lo specchio e il copio. invece vediamo tanti esempi creativi di questo tipo che fanno leva anche magari su ehm, aspetti e parti di noi completamente diversi da quello che eh, normalmente vengono utilizzati in comunicazione e comunque questi, questi tipi di eh, messaggi sono estremamente forti e eh, attirano appunto l'interesse e la curiosità delle persone. Tra l'altro mi aggancio a questa cosa perché recentemente ho, eh, ho fatto questo webinar di cui ti, ti parlavo e una delle tematiche che ho affrontato appunto, è appunto i tre cervelli, no? quindi mm. la la, diciamo, il fatto che non è che noi abbiamo tre cervelli, questa è sempre una cosa che mi fa molto ridere, perché a volte si può anche far intendere, ma che evolutivamente si sono andate a creare appunto eh, tre eh, parti del nostro, eh, del nostro cervello in fasi evolutive diverse e che ognuna di queste è eredita tanto da quella fase evolutiva. No? Quindi, ad esempio, il nostro cervello antico, che è il primo che si è, si è diventato, se possiamo dire, e che eh, in qualche modo eh, si appella a tutte quelle che sono le azioni istintive di sopravvivenza ed è legato a eh, emozioni come, anzi no scusami, istinti come quelli della fame, della sopravvivenza, legati alla sfera del sesso. E eh, analizzavo un po' il tempo fa la comunicazione che aveva fatto Hyundai, molto bella, anche questa un po' il tempo fa, con delle immagini molto forti di eh, creature, super rotondeggianti con dei volumi molto, molto lucidi che richiamavano anche al cibo parlando di fatto di una macchina e, e infatti la domanda che io mi facevo è ma cosa perché Hyundai dovrebbe spostarsi su un tipo di, di, di resa grafica anche no così eh, diversa da quello che poi è effettivamente il core business dell'azienda eh, la, la risposta ovviamente è per essere memorabili quindi per rimanere impressi e per rimanere impressi in questo caso eh, si è fatto leva appunto su tutta una serie di forme molto ataviche tutta una serie di eh, anche luccicanze molto ataviche quindi questo è rimasto sicuramente eh, cruciale da dire che oggi ormai sappiamo che la nuova moneta è il tempo quindi quando i brand, prendono il nostro tempo, hanno già conquistato molto, insomma, di quello che dovevano fare. Ci troviamo in un momento di grande cambiamento, sia dal punto, specialmente dal punto di vista del, dei comportamenti di consumo. Eh, eh, ci sono parecchi paradigmi che, che esistevano fino a due mesi fa e adesso sono stati in parte ricodificati. No? Come ritieni che stiano cambiando le abitudini di consumo online? E gli utenti di che tipo di comunicazione hanno bisogno secondo te in questo momento? Hai anche degli esempi da farmi, visto che lavori con dei brand molto noti, quindi sicuramente si saranno mossi da questo punto di vista. Sì, eh, guarda, io, tra l'altro, questa domanda mi va anche di, appro di approcciarla come utente stessa, perché alla fine questi sono i cambiamenti che noi abbiamo visto nella nostra vita. Cioè è incredibile, io raccontavo la giorno è incredibile come mh, a febbraio mi trovassi in aeroporto per dei viaggi di piacere e vedere due o tre persone con la mascherina per me fosse veramente un comportamento esagerato e quando è iniziato a diventare invece un comportamento adottato dalla massa, comunque dai più, quando abbiamo iniziato a vedere i nostri cari che comunque si direzionavano verso un tipo di eh, comportamento eh, sociale, a quel punto vuoi anche le direttive ministeriali, insomma, tutti abbiamo adattato quel tipo di, di, di agito, no? Quindi un po' la riprova sociale che eh, io studio sempre nel web e che invece la realtà me ne dà proprio atto. E' è molto interessante notare come il digitale, diciamo, in questo periodo abbia tenuto veramente, abbia tenuto veramente le sue ossa belle, solide e salde. Infatti, mi ricordo che appunto stavo leggendo di, di Nike che diceva che ok, va bene, non potranno più aprire gli store o non si potrà più comprare appunto nei loro centri, ma il loro e-commerce è scrittato al 70% di visite in più, questo perché appunto tutta una parte di comportamento degli utenti che ancora oggi era fisico e quindi ma io stessa, prima di farmi la spesa online, sinceramente, un giretto all'essere lunga me lo facevo, e invece adesso si è eh, spostato verso, verso il web. Tanto che vedo approcciarsi al web, tante di quelle, tante persone che prima non l'avrebbero fatto, tipo una fascia di età magari anche un po' più alta e inizia a ricercare nel mondo digitale eh, le risposte che non riesce più a trovare nel mondo fisico. Cioè, mentre una generazione più come la mia, diciamo che è già abituata a questo tipo di passaggio, vedo magari nella generazione dei miei genitori questo tipo di, eh, di, di shift. E quindi il cercare magari l'e-commerce, la spedizione online per mandarmi le cose, un tipo di... Eh, Comportamento che non avrebbero, ti assicuro, mai avuto prima di questo momento. Quindi questo in generale diciamo come, come utente, secondo me c'è molto che sta spingendo, c'è molto appunto di, di nuovo verso, verso il mondo digitale, non solo chi già usava il digitale che arriva con una carica ancora più grossa, ma anche chi prima magari non era abituato o comunque ricorreva ad altri tipi di mezzi più eh, familiari, che adesso sta cercando di approcciarsi a questo nuovo mondo. Questo può aprire mille parentesi, nel senso che potremmo avere anche di fronte delle problematiche nuove volendo, no? ma eh, questo sarà da vedere. E io stavo l'altro giorno guardando il caso Ikea, un altro che... Altro dei brand che a me è piaciuto molto perché ha saputo rispondere prontamente insomma, questo, a questo momento di crisi. E, beh, in generale, secondo me, la domanda che un po' tutti si sono trovati un attimo a rispondere è che cosa facciamo? Cioè, che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo aprirci un account Instagram perché non ce l'avevamo e quindi iniziare a fare comunicazione lì? Dobbiamo iniziare a... Mh, dire qualcosa ai nostri, ai nostri clienti più fidelizzati. e All'inizio per tutti c'è stato un momento di confusione, quindi di dover in qualche modo capire come muoversi. Quando è stato compreso invece che questo momento non sarebbe stato più una settimana, ma sarebbe comunque durato e avrebbe impattato la nostra vita, a quel punto tanti brand hanno intrapreso la strada di cambiare la propria comunicazione in funzione di quella che era la realtà. Ikea è uno di questi, infatti loro hanno come, ehm, come claim, insomma, il fatto di, del cambiamento comunque di una casa fatta per cambiare e adesso invece hanno proprio fatto questo switch dicendo eh, restiamo a casa e ripartiamo la casa. Hanno anche creato dei format molto carini su come utilizzare il tempo a casa, eh, come eh, impiegare degli oggetti magari non più utilizzati e secondo me ha avuto un super successo perché eh, è l'esempio concreto di un brand che non nasce per quello, cioè nasce per andare Ikea a esplorare, a prendersi le cose, cambiarle, guardare sia sì, un po' il catalogo, fare questo tipo di azioni e adesso invece addirittura dice la gente come poter rinnovare un vecchio tavolino che avevano eh, accantonato per impiegare il tempo di queste persone. Quindi è veramente, secondo me, la scelta migliore. Ultimissima cosa, leggevo oggi una ricerca di Cantara, che vabbè, loro sono veramente super a livello di ricerche di mercato, e appunto l'aspettativa delle persone, era uno studio fatto su USA, però penso che sia comunque applicabile anche all'Europa. Cioè, L'aspettativa delle persone in questo, in questo momento è che i brand continuino a comunicare. Cioè, nonostante io mi rendo conto che ci sia eh, tantissimo taglio eh, a livello magari anche di risorse e tutto, però quello che si aspetta delle persone è che con, i brand continuino ad avere quel ruolo chiave eh, nella loro vita, a comunicare o comunque a farsi sentire presenti. E quindi, secondo me, questo è una, un... Un dato abbastanza interessante che dovrebbe anche poi muovere tutta la comunicazione del futuro. Adesso direi che non è più la fase in cui eh, il, diciamo, il, il qualunque brand, prodotto, servizio deve raccontarmi di come vuole affrontare il momento del coronavirus e starmi vicino, che è una delle più rouge, più ricorrenti, insomma siamo qui con te, siamo vicini, partiamo insieme. Ma adesso, secondo me, i brand devono un attimo muoversi su aiutare le persone a instaurare questa nuova normalità. Si parla tantissimo di questo concetto, quindi la nuova normalità, ovvero tutto quello che fino ad ieri era alieno ed era stato molto intrusivo, adesso è diventato il nostro quotidiano e adesso i miei prodotti, i miei servizi devono aiutarmi. A, ancora di più a gestire questa nuova normalità quindi ci si aspetta anche questo piccolo step in più no? verso, verso l'utente verso il cliente sì, molto interessante, hai, detto, hai toccato degli aspetti sicuramente che da, da far pensare, tra l'altro secondo me anche tutta la parte di Ikea ha contribuito a rilanciare anche un po' il settore in un momento in cui c'era stata una flessione importante eh, dal punto di vista sì. delle vendite, ma soprattutto il settore di quello che era l'arredamento. Poi ripartita improvvisamente, E eh, quello che io ho notato, poi bisogna vedere la correlazione se c'è o meno, è che è stata concomitante anche questo tipo di approccio da parte di un brand che è conosciuto da tutti e quindi sicuramente ha in, in parte ha influenzato Un'altra cosa che io ho notato, per esempio, avrei notato anche tu che c'è un aumento di ansia da un certo punto di vista da parte degli utenti, specialmente sulla parte relativa, adesso io ti parlo di e-commerce chiaramente, sulle, sulle spedizioni, no? Cioè, questa è la parte sì. nevralgica, no? Perfino Amazon che ci dava una quantità di sicurezza incredibile riguardo al giorno esatto in cui sarebbe arrivato l'articolo, adesso anche lui non era più in grado di gestire eh, correttamente quello che erano... Le spedizioni. Mi hai parlato anche di aspettativa che è una cosa interessantissima. L'aspettativa delle persone. Eh, sono cambiate le aspettative delle persone, ci cioè sono cambiati i paradigmi. Anche il fatto, come dicevi tu, che sono entrate nuove persone, nuove tipologie di utenti ad acquistare, cambiano le aspettative su come dovrebbe rispondere un commercio elettronico o un sito, anche cose convenzioni che prima erano. Scontate, non, magari non lo sono più per chi non ha mai utilizzato il mezzo. Ecco, in generale, da, io adesso ti parlo da su, a una persona che ha fatto un percorso in neuroscienza e psicologia. Come si crea e come si supera un'aspettativa? Magari online, decliniamolo lì. Uh -huh. Ok, questa è una domanda molto interessante. Sì, come hai detto tu, appunto ci si sta... stiamo vivendo insomma delle, delle nuove sfide che secondo me ancora non sono decise, cioè è tutto veramente un momento molto molto sensibile, molto molto caldo anche di azione, per cui non, solo con un po' di tempo riusciremo a capire se le scelte fatte sono state anche quelle più, più azzeccate. In generale mi vede voglio dire che... Mh, L'aspettativa c'è dove io creo una sorta di, di desiderio, no? Quindi sicuramente questo è uh, qualcosa di cruciale. Il desiderio può essere legato a tanti aspetti. Uh, mi viene in mente um, appunto il fatto, come di, mi aggancio a quello che dicevi tu prima, uh, l'aspettativa che io ho quando entro su uh, Amazon è che se mi dice che entro il 15 di giugno mi arriverà quel pacco probabilmente quel pacco a casa mia il 15 di giugno ci sarà e io potrò anche tracciare tutto il diciamo il, il percorso se questa aspettativa viene delusa a quel punto eh, è veramente eh, importante perché come sappiamo le esperienze negative in generale nella vita e soprattutto legate ai brand sono estremamente condizionanti per, per gli utenti cioè questo vuol dire che se io ho eh, un percorso, un brand tutto estremamente positivo però una volta mi trovo male per un motivo io sicuramente mi ricorderò con più eh, diciamo, probabilità quel momento negativo là ecco, quindi sicuramente eh, questo è qualcosa che Amazon dovrebbe eh, stare molto attento Beh, non credo che vacillerà per, per questo però insomma un po' anche per le piccole realtà o comunque quelle un po' meno affermate e, quindi sicuramente l'aspettativa è legata molto al discorso del desiderio. Come superarlo? È, beh, questa è una grande incognita, nel senso che mi verrebbe a dire che eh, quando noi facciamo comunicazione, facciamo, almeno finché l'ultimo periodo, c'è stato questo bellissimo approccio che abbiamo utilizzato sul far level all'inizio, appunto, su un desiderio forte, su un trigger emozionale molto forte, che ad esempio potrebbe essere il, tutto, quel, tutto il, diciamo, il bias che sono legati al principio di urgenza o di scarsità di un prodotto, quindi questo sicuramente è fondamentale, però poi la mente umana, anche in modo naturale, dopo questo primo momento, l'impulso, va anche alla ricerca di qualcosa di più razionale, no? Quindi sempre sviluppando il discorso dei cervelli, se in un primo momento l'attivazione del cervello antico e di quello diciamo intermedio eh, depurato all'elaborazione delle emozioni, quindi più in gioco nell'aspetto emotivo, poi ho un terzo momento necessario, fondamentale, in cui tutto passa tra virgolette verso la neo, una neocorteccia e quindi... Io devo elaborarlo questo messaggio, devo effettivamente comprenderlo. Quindi secondo me per andare oltre, se vogliamo un'aspettativa, un quello che possiamo fare è eh, crearne di nuove, crearne di nuove facendo leva appunto sia sul eh, cervello più antico che su quello più legato all'emozione che a un ancoraggio ovviamente razionale. Se non ci sono questi tre ingredienti non si può superare diciamo, il, il primo blocco, quindi questo secondo me è una strategia un po' vincente anche verso eh, il futuro. La cosa più eh, interessante invece rispetto ai bias che spesso vengono usati anche dagli e-commerce è che secondo me adesso abbiamo visto nel reale tutto quello che stavamo cercando di applicare all'online all c'è stato quasi una sorta di non so se anche tu hai ravvisato una cosa di questo tipo c'è stata una sorta di inversione di tendenza ma in realtà è solo qualcosa che personalmente è diventato più lampante cioè tutto quello che noi ehm, andavamo studiando nell'e-commerce legato appunto all'inserimento di copy persuasivi di eh, rigger sull'urgenza sulla scarsità, sul fatto che altre persone stavano valutando quell'offerta, l'abbiamo vissuto nel concreto. Tutte le persone, un po' in preda al panico della, sul, sul fatto che non si trovassero più determinate merci, si sono spinte beh, sui supermercati senza neanche, diciamo, in qualche modo riflettere sul fatto che questo avrebbe... Uh, probabilmente sarebbe stato molto improbabile probabilmente avrebbe impattato anche il tempo speso diciamo in un supermercato aumentando il contagio anche se vogliamo quindi diciamo che l'ultimo taglio che ho dato infatti al, al webinar ma in generale l'analisi più recente è come tutto quello che stiamo studiando sull'online per lavoro in realtà l'ho visto proprio in questo periodo applicato nel, nella vita e ho detto beh ho fatto bene a scegliere questo, questo ambito. Sì, sì, tutta la teoria è diventata, alla fine, siamo diventati un po' tutte cavie all'esperimento generale che c'è stato, mettiamolo in questa maniera, abbiamo reagito come da aspettativa, tornando al discorso delle aspettative. Incredibile. Eh, guarda, con tutti gli ospiti mi diverto a capire delle dritte subito applicabili, quindi preparati che... Ti, adesso ti faccio delle domande precise e non ti puoi sottrarre, tocca a te anche stavolta <ride> allora, che mi dici di raccontarmi tre interventi significativi che ti è capitato di applicare o suggerire anche al tuo team e che hanno migliorato il tasso di conversione dei progetti a cui, a cui hai lavorato ok allora una... me ne vengono in mente un paio in realtà e beh, sicuramente Uh, appunto dicevamo uh, quando realizziamo interfacce uh, chi realizza operativamente a livello di design poi uh, nel ciclo iterativo del miglioramento del design stesso sono un po' gli addetti ai lavori no quindi persone che di fatto sono immerse in quel contesto e in qualche modo sono abituate e avvezze a, uh, a certi tipi di comportamenti o certi tipi di relazioni, diciamo, se possiamo usare un termine preso in prestito dall'usabilità, dall l'affordance degli elementi per tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, quindi UX designer, UI designer, anche sviluppatori, insomma, tutto questo, diciamo, grande team di lavoro, eh, è chiaro, cioè non c'è nessun dubbio su i tipi di comportamenti o degli elementi usati online. Questo però eh, non è vero eh, per la maggior parte diciamo delle persone che appunto eh, se in una buona parte ormai si sono abituati a certi tipi di eh, reazioni, feedback dell'interfaccia, dell tutta un'altra parte non è così avvezza e quindi spesso appunto si possono notare dei problemi che sono più legati al fatto che chi crea sottostima questa, questa, questi punti, no? Quindi una delle, delle indicazioni più interessanti che uh, recentemente ho recepito è arrivata proprio da una serie di uh, feedback di stakeholder, un pochino più, diciamo, legati a un ambiente di marketing o comunque di web, un po' più antico se possiamo dire, che non riusciva a muoversi in, all'interno di un'interfaccia con uno scroll eh, orizzontale. Cioè ovviamente lo, lo scroll era verticale, però il movimento dell'interfaccia era orizzontale. Questa, questa cosa... Eh, aveva andato un po' in panico, insomma, perché non riuscivano bene a farlo, in alcuni, alcuni magari non usavano il mouse correttamente, alcuni usavano delle, delle barre, insomma è diventato un po' faraginoso, ovviamente per il tipo di interfaccia che immaginavamo noi doveva essere qualcosa di super intuitivo e snello e affascinante dal punto di vista del design, invece all'inizio si è rivelato un po' eh, un'arma a doppio taglio. E quindi quello che, che eh, ci è venuto in mente di inserire, secondo me in tanti lo stanno facendo, è eh, una sorta di mini tour guidato. In questo caso eh, non si tratta di un vero e proprio tour, ma è di fatto un, un overlay che compare per un breve periodo prima dell'esperienza in cui suggeriamo all'utente quali sono i, eh, i movimenti che può fare per potersi, per potersi muovere. Ecco, questo è stato sicuramente un, un piccolo insight e accorgimento vincente per il nostro tipo di, eh, poi di esperienza finale, ma eh, lo vedo appunto, dicevo, anche su, tantissimi altri, su tantissime altre piattaforme appunto eh, per in qualche modo fornire all'utente una, una guida, una guida di come si utilizza un dispositivo. Ovviamente eh, un caso d'uso mi viene in mente quando ti, loghi per la prima volta, ti registri per la prima volta su, ad esempio, la suite di Google e quindi ti fa tutto un tour guidato su come utilizzare Google, ma ci sono tantissimi altri software, ad esempio, di project management che hanno questo momento, no? Di uh, guida verso l'utente. Ecco, secondo me è fondamentale perché se da un lato l'utente più smart gli devi dare l'opzione skip e quindi lui comunque ce l'hai perché uh, ha semplicemente schippato, l'utente un po' meno smart che si trova ad interfacciarsi con questo strumento, che magari ha anche effettivamente delle comprazioni di, di utilizzo, si sente prima di tutto rassicurato e quindi questo è a livello psicologico una, sicuramente una, diciamo, come posso dire, cassaforte, no? perché nel momento in cui sono tranquillo di poter fare certe cose mi muovo, sperimento, non abbandono e quindi sono tenuto all'interno del, del um, mi viene una parola in inglese comunque l'ecosistema ecco, della piattaforma. Dall'altro lato eh, sento che chi ha progettato è effettivamente in ascolto, quindi eh, sa che l'utente potrebbe avere quel bisogno quindi questo sicuramente è un primo accorgimento che ho visto tra l'altro molto recentemente che è stato eh, ottimo. E un altro accorgimento che abbiamo diciamo, implementato è stato proprio legato al fatto della web personalization, no? quindi il poter restituire anche a livello di comunicazione, quindi di copie utilizzati che fanno leva su bisogni specifici, ehm, di poter restituire a diverse buyer persona Um, uh, determinate costruzioni di interfacce diverse. Ecco, nel caso di cui ti parlo, appunto, la, il lavoro, il progetto è su una delle più grandi utility a livello italiano, ma anche mondiale, e, um, con cui lavoriamo quotidianamente e uh, diciamo che um, andare a individuare, ad esempio, che il fattore green sia estremamente fondamentale per un tipo di utente magari più giovane che sa che adesso diciamo le generazioni un po' più giovane sono molto molto sensibili a questi nuovi valori a questo tempo c'erano dei valori più legati magari agli anni eh, del 68 se volevo dire così adesso c'è tutta filone di eh, valori e di ideali ecco quindi se il fattore green faceva molto leva su un tipo di ehm, diciamo target giovane era un po' meno importante per un target intermedio e tornava ad essere importante per un target un po' più adulto andando a individuare queste, queste diciamo, considerazioni perché abbiamo appunto testato le interfacce con cluster diversi e quindi con la parte di appunto misurazione Abbiamo visto anche tutto un aspetto emotivo legato a quelle che erano le valenze delle persone di fronte a quel, quel modulo. e Diciamo che siamo riusciti a portare più in alto il valore della sostenibilità per il target giovane, quindi per chi avrebbe visto quell'interfaccia, eh, come se appunto era, faceva parte del target più giovane, e invece a metterlo in un po' in secondo piano, ad esempio per il target medio, spingendo invece magari più in alto altri tipi di eh, nido di valori più cari, come ad esempio il risparmio, che è qualcosa di un pochino più eh, importante. Quindi questi sicuramente due o tre trucchetti utili. Sei assolutamente interessante. Avete, avete filtrato i segmenti tramite advertising o tramite canali, arrivavano su pagine diverse, sulla stessa pagina che cambiava a seconda del... Okay. Esattamente, quindi, appunto, sì, sì, no, no, no, esatto. quindi questi building blocks diciamo che eh, cambiavano, erano stati sistematizzati e cambiavano in base a effettivamente dove eh, chi arrivava insomma poteva vedere cose diverse, questo è estremamente interessante. Sì. Ottimo spunto, è stato un piacere parlare con te Noemi, sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso. Prima di salutarci ti chiedo, come possiamo rimanere in contatto con te? Allora, prima di tutto eh, ci possiamo sentire beh, su LinkedIn, che è ormai è eh, un social network a tutti gli effetti, e, um, mi potete seguire nei miei interventi. Io ho fatto recentemente un intervento appunto con produzione dal basso. Ne farò un altro in lingua inglese con una community di um, UX designer a Milano. E quindi anche lì andremo un po' nel dettaglio di uh, cosa, cosa devono fare i brand e la comunicazione in questo momento. Diciamo che non è più neanche. Uh, piena pandemia ma la nuova normalità, infatti dovrò un po' modificare anche questa, questa parte, e, e poi i miei contatti, la mia mail personale, che è noemiimmaggini.com Bene Noemi, un abbraccio virtuale, grazie ancora, con te invece che hai guardato fino alla fine l'appuntamento alla prossima intervista, se ti è piaciuto il video iscriviti subito al canale, così non ti perdi nemmeno un aggiornamento sulle migliori informazioni di web marketing e psicologia digitale che puoi trovare online. Ciao!